Allora io eh, intervengo giusto per informare i colleghi dell'Aula che la Sindaca ha eh, prontamente chiesto al Ministro del Rio con nota scritta di eh, intervenire per scongiurare gli aumenti quindi eh, non è, è, è assolutamente vero che non c'è stato nessun intervento e, oltre a questo bisogna dire che, eh, ci stiamo occupando del tema e ci sono parecchie perplessità. Eh, io infatti, oltre a ringraziare i colleghi dell'opposizione che prontamente hanno presentato questa mozione, eh, devo dire che eh, purtroppo è eh, una mozione parziale perché la complessità della vicenda eh, va eh, rivista sotto anche altri profili. Quindi anticipo che oggi abbiamo cercato di protocollare e di discutere direttamente in, in questa giornata una mozione ex articolo 58, ma non siamo riusciti a eh, recuperare le firme di tutti i capogruppo e quindi la discuteremo in una prossima convocazione del Consiglio. Questo ci sottolinea dirlo per un motivo molto semplice. Dal nostro punto di vista eh, questa eh, operazione che è durata parecchi anni tra ANAS, Regione e Comune di Roma ha eh, di fatto creato delle disparità di trattamento nell'ambito di cittadini dello stesso Comune. Quindi eh, con la nostra mozione che voteremo nei prossimi giorni vogliamo andare a entrare veramente nel, nel vivo di questa eh, secondo me scandalosa vicenda e capire un po' meglio anche a livello politico, economico, finanziario ma anche e soprattutto legale quali sono i margini per arrivare a una completa eh, gratuità come eh, è previsto per i cittadini all'interno dell'accordo. Grazie.